Salve amiche e amici, grazie per seguirmi. Al più presto, caricherò nuovi video nei miei canali Santen Chan di YouTube, Del e Vimeo. Ho provato ad editare e caricare nei miei canali Santen Chan YouTube Vimeo e Del Motion dei video fatti con dei piccoli cellulari. Ma per a presto